video molto molto breve ma spero utile perché ora vi parlo di un errore che abbiamo fatto tutti io per primo quando si comprano le piantine di lattuga si mettono a dimora e dopo un po la piantina muore Vediamo l'acqua togliamo le infestanti ovviamente il terreno è bello pulito non c'è verso la piantina muore ora vi mostro come vanno interrate le piantine di lattuga comincio così poi sposterò la videocamera vi faccio vedere proprio a livello del terreno come bisogna fare Allora io mi aiuto con un piantatoio, cioè i suoi anni, ma è di metallo, è buono e lo uso ancora. Per minimizzare il fatto di avere poi eventuali buchi, perché magari qualche piantina non ce la fa, ne metto una di qua e una di là. Questa è simile alle piantine che si comprano, quelle in vaschetta, eh? che tra l'altro, aperta parentesi, siamo passati da 1,60€ a 2,10, 2,20 in una vaschetta di lattuga. E vabbè. Vedete cosa ho fatto? appena la appoggio e non vado in profondità il trucco è tutto lì quando si trapianta la piantina nel terreno bisogna andare sotto solo così il resto bisogna lasciarlo fuori dal terreno questa è una pratica che si utilizza su pochissime piante su pochissimi ortaggi e la lattuga è una di quelle Ehi e questa si vuole portare avanti guardate che piccola che è trasparente ok allora Le più piccole ovviamente non, non, non è detto che ce la facciano, eh. noi le lasciamo però non è detto che ce la facciano. Sposto l'angolazione e vi faccio vedere al livello del terreno come si fa. Ho fatto un foro veramente piccolo, vedete c'entra solo una falange, basta finito lì. Ora questa soffrirà il trapianto, primo perché sono le 4 del pomeriggio, oggi fa molto caldo, secondo perché bisogna darle l'acqua e terzo perché è fisiologico che la piantina soffra un po' la fase di trapianto. Tenete conto che queste hanno tutte beneficiato di un po' di solabiol quando le ho seminate e di un po' di borlanda liquida durante le varie fasi di crescita, quindi non sono proprio deboli deboli. Ve ne faccio vedere un'altra, foro. delicatamente l'appoggio e lei rimane per una parte fuori premo soltanto i lati e basta costa un po di terra finito ora è importante darle una buona dose di acqua per due o tre giorni bisogna innaffiare tutti i giorni eh? se innaffiate il mattino è meglio ho fatto un piccolo video dove vi spiego il perché Bene, vado avanti, il lavoro è veramente tanto e oggi fa veramente caldo, eh? quindi mi abbronzerò un po'. E è bello riprendere un pochino il via nell'orto dopo un inverno così, e siamo andati avanti fin troppo. Bene, è tutto, è tutto per questo video. Grazie per essere stati con me anche oggi. Mi raccomando un terzo della piantina lasciatela fuori. State tranquilli, non soffre, anzi è il metodo corretto per mettere le lattughe a dimora. Condividete il video, lasciate un like, iscrivetevi se vi fa piacere. Ci vediamo la settimana prossima.